Salve Benvenuti alle previsioni meteo di domenica 19 luglio 2020, giornata in provenienza dalla precedente azione d'alta pressione tropicale in opposizione sul Mediterraneo all'avanzata del maestrale atlantico. La partenza del giorno auspica schiarita prevalente con soli addensamenti sull'intera Sicilia ed il settore friulano che a causa dell'incidenza di pressione potrebbero mutare tralasciando i rimanenti settori in piovosità anche temporalesca durante lo sviluppo del giorno. In proseguimento alla giornata è prevista ulteriore e progressiva schiarita, inscrivendo i temporali residui alla Sicilia Maggiore ed infine radunare consistente coperture in direzione del Tirolo nonostante la scarsità di rovesci previsti. Venti in moderato incontro atteso da ogni direzione, con probabili accelerazioni sulle coste alla base dell'Adriatico ed in discesa all'arcipelago delle Pelagie. Nelle acque si attende maggiore impeto in ogni settore, eccetto lo Ionio ed il Tirreno Meridionale Est, dove su quest'ultimo ed il Tirreno Centrale Ovest sono previsti temporali al largo delle coste ed in alto mare. Le temperature massime rilevate risultano in tendente diminuzione, ascendenti in rilevante variazione solamente nel Golfo Campano e Sardo, la pianura romagnola e la costa marchigiana. Minime invece in variazione media di un solo grado, ad eccezione del Tirolo e le massime vette abruzzesi in maggiore, sebbene moderato decremento. Con il resoconto delle temperature si saluta, augurando buona giornata.